Buonasera a tutti, benvenuti a questa, a questa live, benvenuti a questo nostro incontro della domenica. Vi chiederei di scrivere le vostre domande che avete in modo da essere spunto di ispirazione per tutto il resto. Volevo iniziare questo nostro incontro con degli specifici suoni. Stavo ripescando un po' le mie bellissime campane, perché ne ho diverse, delle campanelle. Ho diverse campanelle e volevo farvi sentire questi suoni, che sono tre suoni differenti e spero veramente che con il microfono si senta la differenza perché è, è abbastanza interessante, ok? Allora, la prima campanella, eccola qua, eccola qua Questa qua è una campana di fuoco perché tutte le campane vengono dalla terra risuonano nell'aria, sono fatte per risuonare nell'aria, ma vengono dalla terra. Quindi, per esempio, l'idea del campanile nelle chiese è l'idea che il campanile, che è una torre praticamente, un'erezione completa, anche fallica tra l'altro, in cima, nella punta, ha le campane che emettono l'armonia la, e le frequenze sonore nell'aria. Quindi è un diffondersi di qualcosa, certamente, no? Bene, questa qua è una campana di fuoco perché è fatta di metallo e quando si parla della composizione delle campane generalmente si parla di tutto, cioè il bastone oppure comunque la maniglia con cui vengono prese, perché una campana se la prendo qui... Eh, non suona Quindi la campana ha bisogno di una ehm, maniglia Quindi di prenderla da qui In modo che sia completamente libera dalla mia presa Dalla mia morza, capite? Perché deve liberarsi nell'aria Se io applico la, la presa Gli do terra E quindi non può più essere libera di, di, di suonare Per composizione di una campana Quindi si intende tutti e tre gli elementi La maniglia ovviamente in metallo la campana stessa ovviamente in metallo ma anche il batacchio deve essere anche esso in metallo allora si può chiamare una campana di fuoco e suona a questa maniera qua dopodiché vi faccio vedere una campana di terra che è fatta con un batacchio con una maniglia che può essere ovviamente in legno come in questo caso Oppure può essere anche una vaniglia mh, di ceramica, è uguale, però va benissimo anche di legno. Assolutamente la campana invece deve essere in ceramica e anche il suo batacchietto, va bene? Il suo batacchio in ceramica, che non sia in plastica, ok? E nemmeno in metallo, devono essere della stessa materia. Riuscite a sentire la differenza online via... via non so cosa, via Ethernet, via via via, via wifi, non so come dire. Riuscite? Mi scrivete nei commenti se riuscite a sentire la, la differenza. Ve le risuono, eh. Allora, pronti? Si sente la differenza? Scrivetemi se si sente. Uh, sì, la differenza di suono si sente come... Oh, perfetto, sì. No, l'unico mio dubbio è in questi device, no? Questi, questi telefoni, queste cose qua. Perché um, io ovviamente la sento, sono qua. Però volevo sapere se si sentiva bene a distanza. E questa è una campana di terra. Eccola. Lo sentite il suono? Dà un suono di... Non è solo alto, ma è anche... E' anche un suono mm... fuocoso in qualche modo, e mi ha preso fuoco tutto qua, ovviamente. Bene, sistemerò dopo, perché è il suono, ok? Se evochi il suono, si evoca il fuoco ovviamente, e qui mi ha preso fuoco tutto il coso che però adesso è spento. Questo qua è la terra. Boom. <ride> Sentite? È terrestre. Questo qua è di acqua. Quindi anche qua maniglia di vetro, campana di vetro e batacchio di vetro. Eh? Altrimenti non abbiamo la campana di acqua. Sentite la differenza interessante? Allora, con quella di, con quella di fuoco, sentite, eh, c'ha il carattere della espansione perché infatti l'acqua si, si propaga, l'avete presente l'umido, no? che va per esempio in una carta, eccetera, Fium! si propaga subito in tutto il foglio della carta, per esempio, quando trova una superficie di assorbimento, l'umido, l'acqua si, si propaga in tutto eh, il panno, per esempio, no? eccetera, quando trova una superficie di assorbimento l'umido si propaga. Anche il fuoco, se il fuoco trova un, un bosco fatto bene, in cui può attecchire, no, si dice attecchire, no? Il fuoco che attecchisce al secco, eh, ma il concetto è il solito, cioè se trova veramente eh, la campana di fuoco il suono si disperde più gradualmente Esatto, infatti il fuoco ha quella gradualità maggiore rispetto all'acqua Anche io ho una campana d'acqua, perfetto Vi faccio sentire la differenza tra il fuoco e l'acqua, allora C'è tanta differenza anche nella durata, proprio, no? Il fuoco è lì che... Infatti quando spendi un fuoco poi non è che è finita, rimangono i carboni, rimangono... L'acqua è più uno scroscio, va bene? Allora, il... e questa è la, è la, la cosa che accomuna l'acqua al fuoco, che si propagano. Aspetta. Se aggiungo la terra lo fermo. Fermo, aggiungo la terra al suono. Se lascio il fuoco... Ovviamente, signori, abbiamo detto che le campane sono uno strumento di aria, che nascono dalla terra e si propagano nell'aria. Quindi, no, non è la tonalità, non è solo la tonalità che cambia, perché altrimenti ehm, è il materiale che cambia, è la natura delle campane, non è solo la tonalità. E, no, vi dicevo che si propagano i suoni nell'aria. Senza l'aria non c'è suono, capite? Quindi, il fuoco che si propaga nell'aria, l'acqua che si propaga nell'aria. Questi sono i suoni. Allora, la, comuni la comunione tra questi due è questo, che la propagazione, la capacità sia del fuoco che dell'acqua di espandersi, di propagarsi. Pronti? Allora. Io nel mio orecchio lo sento ancora. Ma anche l'acqua... Si sente ancora. Ora basta, non lo sento più. La terra no. La terra l'abbiamo sentita. Finita. Non si propaga niente. Forse due secondi. Niente. Quindi questa qui era una cosa che accomunava le due, no? E non accomuna con la terra. Mentre invece l'acqua... Ha una comunione con la terra... Sentite che l'acqua entra dentro la terra. Allora, come ci entra? Con questo suono. Sentite come il fuoco invece non c'entra? Non c'entra dentro. L'acqua sì. Questa è sabbia, vetra, è sabbia fuocata, è vetro. Questo? è eh no. Questa è ceramica, eh. Non sono tutte e due di vetro, eh? Tante volte magari uno si confonde. È solo che è ciò che accomuna l'acqua alla terra. Infatti, l'acqua penetra nella terra, e si impregna, no? La terra. Fuoco e terra... ...hanno qualcosa... però sicuramente non si impregnano tra di loro. Ok, volevo iniziare questo, questo nostro incontro, a parte con l'incendio, che, che, che ora però vedete spento, quindi sono, sono al sicuro. Eh, altrimenti vedete un'autocombustione in spontanea, <ride> però sapete che ormai non è un'autocombustione. <ride> ok. Ehm, allora... Volevo iniziare con dei suoni questo nostro incontro, dopodiché devo um, dirvi due cose che mi sono scritto importanti. Una del nostro incontro di gennaio, quindi chiunque voglia aggregarsi venga e ci troviamo qua in Toscana. Trovate tutto sul mio sito e sarà meraviglioso stare assieme e praticare veramente assieme. Al di là poi dell'abbondanza stessa e della ricchezza, che quello è l'effetto di un rituale, no? Ma è tutto il resto che veramente sentirete sulla pelle, su, nelle orecchie, ne, nel naso, dei, nei profumi, nella, nei passi da fare durante un rituale, è tutto il resto che è meraviglioso, il vero dono è quello secondo me. Al di là di, ovviamente l'effetto reale e tangibile di un rito fatto bene a regola d'arte. La seconda cosa meravigliosa è il mio sito web, scusate, ma devo assolutamente dirlo. È meraviglioso, eh, www.ecq.com ed è diventato un gioiello veramente eh, fantastico. E ringrazio chi mi ha aiutato tantissimo a farlo, veramente, perché eh, dà tutta un'altra impressione, tutta un'altra comunicazione e... E mi sento veramente a mio agio ogni volta che me lo guardo, tipo 20 volte al giorno, così. No, scherzo, però ovviamente no. E mi piace, mi piace, mi piace, quindi approfitto assolutamente per ringraziare Marco, che, che ha fatto il sito, perché è, veramente adesso riesce ad esprimere molto di più il suo significato, ecco il motivo per cui è presente, capito? Quindi se volete dare un'occhiata andate solo per vederne la bellezza, basta, poi andate, come se guardate un quadro, ecco, non è che dovete fare. Allora, per l'incontro di gennaio cliccate su Pavone, ecco cos'è che mi era scritto, cliccate sul Pavone e andrete eh, direttamente nella pagina de, del nostro incontro di gennaio. <ride> Allora signori, oggi è una giornata meravigliosa, è una giornata molto anche importante a livello magico perché è l'Immacolata Concezione tra oggi e domani ed è una delle feste rimaste ovviamente nella nostra cultura, nel nostro, nella nostra presenza uh, del tempo, nel senso che il tempo non è riuscito a, assolutamente a, a distruggere che sono le festività in onore della Grande Dea Madre, della Divina Madre, vera e propria religione, chiamiamola così, ma è modo di vita presente nella nostra terra, presente nel territorio italico, presente qui dove noi mettiamo i piedi ogni giorno. E la nostra terra è la terra della Dea, non è qualcos'altro che è venuto dagli ebrei e si è installato. Eh, veramente il paganesimo, chiama, se vogliamo chiamarlo così, sono le radici culturali di, di questa zona, di questo, di questo... non vorrei dire questo popolo perché sembra di accumulare, e a me accumulare non piace molto, aggruppare le persone, uh, però di queste terre sì, cioè queste terre veramente chiamano ed echeggiano l'antico uh, modo di vivere della Divina Madre. Ed è chiaro che l'Immacolata Concezione è una delle feste a lei dedicate. Dunque, nel, nel linguaggio cristiano-cattolico naturalmente si parla di Maria. Maria che però, eh, se vista con occhi eh, diversi e con occhi un pochino più profondi, è esattamente la figura della Dea Madre, che nessun particolare cattolicesimo è mai riuscito a soppiantare, in nessuna maniera. Sappiate solo che, eh, per ammissione stessa della Chiesa Cattolica, Maria è la madre di Dio. Non è solo la madre di Gesù. Nelle litanie a lei dedicate, eccetera, viene espressamente detto la madre di Dio. Ecco che se quindi è possibile pregare e invocare e percepire e benedire tutta la nostra esistenza con un principio Dio, creatore di ogni cosa, presente in ogni cosa, eccetera, sappiate che Maria è la madre di Dio e questo fa eh, sprofondare l'attento osservatore in un mistero esoterico e iniziatico che non si è mai spento a, a retrocedere nei culti di Iside, per esempio, de, nei culti anche orientali di Krishna, eccetera, in cui comunque la Divina Madre è la madre della divinità, ok? Per non parlare del semplice, del padre, nel nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo, in cui lo Spirito Santo viene sempre rappresentato come una colomba, simbolo iniziatico e tradizionale della corrente iniziatica della Grande Dea, la colomba, ok? L'ordine della colomba. Sempre questi sono i simboli e sempre questo è lei che parla ai suoi figli e non è mai stata soffocata neanche per un solo anno del, del nostro periodo storico, sempre presente ovunque. C'è da dire, quindi che uh, tantissime zone, si parlava delle nostre terre, ma anche andando in, a nord, nella Francia, nella Germania, nella Spagna, ne, in, tutte, in in questi territori eh, ampli, diciamo così, potremmo chiamarli europei se proprio vogliamo, c'è da dire che in tante zone non è stata addirittura proprio accettata la figura di una Maria particolare, madre di Gesù Cristo, come se il popolo stesso, le persone stesse, gli individui dicessero, beh, questa è la madre di questo, ma a noi che ce ne frega. Perché veramente è stato così, a tal punto che in tantissime zone, in tantissime cattedrali, eccetera, eccetera, li vedrete dedicati alla nostra signora alla Notre Dame, tutte le cattedrali della Francia sono dedicate a Notre Dame, la nostra signora. E per di più eh, noi parliamo spesso anche della Madonna, quindi non c'è una chiesa che non è consacrata anche alla Madonna, ma la Madonna vuol dire la mia donna, la mia signora. Non ha niente a che fare con un'ipotetica mamma di un ipotetico personaggio storico, va bene? Ci sarebbe molto da dire sulla figura di Maria e sulla bellezza che anche solo pregarla può portare al cuore dopo tali osservazioni esoteriche sull'argomento, iniziare a riscoprirne la sacralità e sapere che questa è la voce della Dea Madre diretta verso, verso, chi, verso di noi, no? Anche al mondo di oggi. Ma, detto questo, una cosa abbastanza interessante eh, tra, tra, tra tutte è eh, capire mh, che cosa significa ehm, la, la Dea Madre, ok? Sappiate solo che per comprendere parlando di Dio si deve parlare dell'essere. Io sono sempre semplice nei miei linguaggi perché io sono semplice e parlo ai semplici. Se una persona è troppo complicata non mi capirà. E io stesso sono semplice nel comunicare. Ogni cosa, signori, è. Punto. Se volete ripe ripetervelo dentro di voi. Ogni cosa è. Cioè, mh, che si parli di un oggetto, di un essere umano, di un essere animale, prima di tutto si eva le radici, prima di tutto sei. Ok? Ogni cosa... È necessità che debba esistere per essere poi qualsiasi cosa che possa essere. E guardate che sto parlando di tutti i piani della realtà, sto parlando per esempio anche di tutte le emozioni, no? Io per provare la rabbia, prima di tutto la rabbia deve esistere in qualche modo, perché se la rabbia non esiste io non, non, non posso dire di essere arrabbiato, è impossibile, ok? Questo è semplicemente un tuffarsi in un attimo, in un battito di ciglia, possiamo farlo tutti, anche adesso nel uh, accorgersi dell'esistenza, quindi tutto, prima di tutto, deve esistere, altrimenti non c'è, ok? <ride> Sembra una, um, <ride> una cosa un po' strana da dire, ma se una cosa non esiste, non c'è, ok? Ecco dov'è che parliamo di Dio. Dio è l'esistere di tutto che ter nell'albero cabalistico dà origine alla manifestazione e alla creazione. Senza questo non, non esiste creazione. Non esiste creazione di qualcosa che non esiste. Se qualcosa non esiste, non esiste, capite? È molto semplice, non è difficile. Quindi si può parlare tranquillamente di Dio come dell'essere stesso. Cioè, ma non un essere da qualche parte, attenzione, l'essere che è... Praticamente ogni minimo atomo della creazione, Dio, è l'atomo, cioè qualsiasi cosa che possa esistere, capite? Non so se riuscite a capire, ma credo di sì, è molto semplice. Da qui, quindi, da un principio di esistenza, si capisce che tale principio, per poter esistere, deve in qualche modo manifestarsi. Detto in altri termini deve creare un altro principio di non-io, quindi di non-identità, affinché si possa dire io sono io, ma te non sei me, te sei un'altra cosa. Ecco, se si crea questo principio io, non io, quindi anche qualcosa che non è me, si crea un mondo. Abbiamo la creazione di un mondo, quindi di un mondo in cui avvengono delle cose, in cui ci sono degli avvenimenti. Si crea il tempo e pian piano giù giù tutta la manifestazione che noi conosciamo e che siamo abituati a vivere ogni giorno. Dove si crea tutto ciò? Beh, non si può creare dal nulla, perché come abbiamo detto, se una cosa non esiste, è finito, cioè non esiste, punto. Ma allo stesso tempo si crea dal nulla. Perché non si può neanche creare dallo stesso principio, perché se era il principio dell'esistenza, cosa che mi differenzia da un altro principio? Tutto ciò si crea in una specie di utero, cioè nell'utero della non-esistenza, cioè in non è il discorso delle potenzialità, non è solo quello, il discorso di tutto è potenziale, è vero, esiste, ma anche quello è in, una, in un utero di non esistenza, cioè anche tutte le possibilità per esistere devono usare una sostanza, devono essere, uh, m -m -m, come posso dire, incarnate, quindi Dio si fa carne, si fa carne, senza la carne non si può far carne, mi capite? Ma cosa è questo? Bene, è la mater, la madre. La materia. La materia è l'utero dell'esistenza, perché una materia che può assumere qualsiasi forma e che dà forma all'esistenza. Quindi la madre che crea, la madre che nutre. Mater, che per tradizione iniziatica, antica, è sempre stata, nelle più alte scuole di iniziazione sacerdotale, intesa come Mar, di, di, di m cioè la M, la R e la I, Maria, ok? oppure come la la t la y la s la s la t la y di Ishtar è lo stesso principio della dea madre ecco perché la vergine Maria permette a Dio di farsi uomo e questo è Gesù che è Dio che si fa carne e questo silenzio che tutti avete percepito fa parte dell'insegnamento ovviamente. Tante cose non si possono dire a parole. <ride> Però mi auguro che da ora in poi vedrete la Madonna in un modo completamente differente e riaprirete il vostro cuore all'ignificazione che solo pensare alla Dea Madre porta dentro di noi. Però se vi è possibile, in questo modo che abbiamo detto, in un modo iniziatico, non in un modo popolare. Poi, se non vi è possibile, ovviamente si può anche partire da, dal modo popolare e, e religioso riguardo a questo. Va, va bene lo stesso, non è, è umano, ok? Vi chiederei di scrivermi le vostre domande. Adesso prendo... Prendo il... Um, come si chiamano? I messaggi e, e leggo le vostre domande, ok? Scrivetemi cosa vorreste chiedermi, co di cosa vorreste parlare qualche minuto e poi possiamo, possiamo salutarci in questo giorno della Immacolata Concezione. Allora... Buonasera a tutti, ok... Maria, ma, mare, ok, mare va bene, etere no, non c'entra niente, non c'entra niente. Mare ne, inteso non come quello dell'acqua, mare inteso, perché vedete che mare c'è sempre, però non ha la i, quindi non è mir. Mm. Però, mare va bene, cioè il mare dell'esistenza, ok? Quando... Nella, um, nella Genesi viene detto che Elohim soffiava sulle acque, lo spirito di Elohim soffiava sulle acque, quello è il mare di cui parliamo. Vado avanti, eh, un attimo. Beh, in fondo è vuol dire essere, ma anche esistere, sì. Sì, sì, esattamente. Proprio così. Proprio così. Il completamento dell'opera al nero. Fa sai perché, Luigi? Cioè, io parlo in questi modi... Uh, sì, esatto, io cioè, metto tutto, come si può dire, in chiaro, no? Anche cosa sia Dio, cosa... Perché c'è troppo... troppa roba legata dietro, capite? Troppo uh, superstizione. Cioè... Chi è Dio? Eh, non si sa, boh, eh, eh, ma su questo non si sa, signori. Chi è un po' più al potere nel mondo degli uomini ci cioè, ha marciato sopra e ha cercato di tenere schiave tantissime menti umane, capite? Perché tanto non si sa, eccetera, eccetera. Invece, secondo me, l'essere umano dovrebbe, prima di tutto, riscoprire il fatto di percepire queste cose, perché se non le percepisci, cioè Dio, no? Se io non riesco poi a capire che cavolo significa Dio, cosa intendo? Ecco, cosa si intende? Ci si deve mettere d'accordo, perché sono parole, capite? Le parole le porta via il vento, dicono dei, dei detti popolari, no? E hanno ragione, perché sono solo parole, capite? Io devo spiegarvi che cosa intendo per Dio, e guardate che non è che è una cosa assoluta dell'universo, nel senso che ognuno intenda cosa cavolo vuole, no? Ma siccome io vi sto parlando di Dio, ed è una parola anche parecchio confusa, io vi devo subito chiarire che cosa sto intendendo io per Dio, altrimenti sarei completamente disonesto con voi, no? E alimenterei soltanto una beata ignoranza, nel senso che eh, tutti magari mi direste, eh sì hai ragione, Dio. ma io vi devo subito dire chi, di, chi, di cosa sto parlando, capite? Perché se non ve lo dico, Dio, eh, Dio vuol dire tutto e vuol dire niente, capite? Quindi ripeto, non è una verità assoluta che io porto, assolutamente no, ma io metto in chiaro le cose che sto dicendo, perché le parole sono confusionarie a volte, le porta via il vento, capite? Quindi... E, sì, e la parola Dio poi è stata molto mh, inflazionata ok quindi spesso quando io parlo di Dio vi dico subito anche cosa sto intendendo perché altrimenti non sarei per niente onesto con voi capite allora vado avanti un secondo il completamento dell'opera al nero fa forse tornare nell'utero o è un'altra cosa ancora no è... no non è un'altra cosa non è un'altra cosa e... diciamo che è, è quello... nelle infatti devi scendere nelle profondità della materia, no? Uh, vitriol, visita interiore a terra. Eh, si sta parlando delle profondità della terra e, e, e quindi entri nelle profondità della madre, no? Se, se oggi vogliamo dire così, non è assolutamente, no, un'altra cosa. Una curiosità. Ma l'es che in psicologia si intende co, io o come, io o se, deriva da es in spagnolo o est in latino, che vuol dire è. Ma guarda che anche in spagnolo es vuol dire è. Derivante dal latino est, che vuol dire è. <ride> Capisco che. <ride> Capisco che certi discorsi possono far <ride> andare un po' fuori di testa. <ride> Però in spagnolo quando dici eia es, muy bonita. Vuol dire che lei è molto molto bella e attraente, quindi es vuol dire è. Ok? <ride> okay. <ride> Serviva un po' di... un brio di... di gioia. Ok? Allora signori, io se avete altre domande, se non avete altre domande vi posso già salutare. Aspetto solo un secondo, intanto rifaccio... risuono tutte e tre le mie campane... Andiamo, dunque, andiamo dalla terra, cerchiamo di creare fuoco, va bene? Si parte dalla terra, praticamente gli si mette un legno, perché senza il legno. Però, aspettate, perché questa è l'acqua. Allora, per creare il legno serve anche l'acqua, perché la pianta è nata dall'acqua, eccetera, eccetera. Poi ovviamente si deve seccare, va bene? Quindi si prende la terra. Il seme, no? Il seme della piantina. L'acqua. Si dà acqua al seme. Si dà un po' di acqua al seme. Il sole. Il sole e l'acqua. Il sole e l'acqua che mi fanno la pianta. che mi fa legno, gli do un po' di fuoco di terra, ecco, e abbiamo il legno, va bene? Dopodiché il legno si deve seccare assolutamente. Lo incendiamo e gli lasciamo anche l'aria. Ecco, <ride> avete, avete percepito qualcosa? Scrivetemi, scrivetemi cosa avete percepito, com'è andata, scrivetemi un po', se vi sentite identici, com'è andata. Spero che lo ascoltavate con un device giusto, una... com'è andata? Voglio, voglio leggere dei commenti vostri, eh. scrivetemi un po', se è rimasto tutto identico... Oppure se è cambiato qualcosa, come vi sentite adesso? Cosa è successo? Meravigliosa la magia delle campane. Benissimo, ok? Il respiro è diventato molto profondo e mi sono commosso. Anche il cuore batte più forte. Eh sì! <ride> si è mosso tutto, eh sì! Abbiamo acceso il fuoco, il fuoco scalda il cuore, eh signori? In, una... in un inverno poi freddo del genere... Mi si è alleggerita la testa, esatto, esatto, esatto. Mi sento come più attento, diciamo, e inquiete. Mm -hmm. Sì, sì, sì. È freddo, è inverno, è umido, abbiamo acceso un po' il camino, no? Ok. <ride> Iniziato a sentirmi il cuore in gola e all'improvviso la calma più assoluta, esatto, questo è, è proprio il discorso, sì, sì, sì, sì, eh, esatto. Ma anche adesso dovreste sentire un attimo nella zona del petto qualcosa di sciogliere, qualcosa di, di sereno, di quiete, di, di, di, di capito? Ah sì, ho sentito calore a livello del cuore, ecco, esatto, esatto. Qualcun altro? Ricordate? Cosa... Ave avete percepito qualcosa? È tutto uguale? Che poi piano piano le cose spari spariscono. Però questa qui rimane, eh? Forse se eravate qua era meglio, però non c'è... non c'è problemi. <ride> Sono molto felice di avervi trasmesso questa cosa, di avervi fatto vedere questa cosa della creazione con il suono. Sei incredibile, ecchio? Ah, bene, perfetto, così almeno non mi credete, perché non potete, sono incredibile, e io sono felice e libero. Mi piace questa cosa. <ride> Carissimi amici, allora possiamo, possiamo... salutarci? Abbiamo parlato di diverse cose e... imparate nella vostra vita come posso dire a vedere sempre a vedere sempre il lato più profondo delle cose a vedere sempre sempre il lato più profondo dell'esistenza che vi sta accadendo dell'esistenza che avete davanti e delle esperienze che state provando ci sono delle cose che accadono Sempre. Anche a livello interiore, emozioni, pensieri, eccetera, eccetera. Bene, queste cose che accadono sono il mondo, compreso ovviamente quello che noi chiamiamo fisico, eh? Tutto. Però imparate sempre a sprofondare nelle cose, capite? A sprofondare in qualsiasi cosa che vi stia accadendo fino a vederne praticamente il... come posso dire... Il, il luogo in cui stanno accadendo queste cose. Cioè, penetrate il mondo fino a capire che il mondo sta avvenendo in un certo spazio, no? Cercate di riportare ogni cosa che vi sta accadendo nell'utero della Divina Madre, nell'utero dell'esistenza stessa, in cui sta avvenendo l'esistenza. Capite? E di cui si compone l'esistenza. Ma ogni cosa che vi accade, portatela sempre nell'utero della Divina Madre. Guardate una persona, i vostri occhi guardino l'infinito che è dietro questa persona. Guardate una situazione, i vostri occhi guardino anche l'infinito che è dietro questa situazione. Ci sono le emozioni... Però i vostri occhi guardino l'infinito che sta dietro alle emozioni, capite? I vostri occhi, proprio quelli che avete adesso, imparino a vedere l'infinito in ogni singola cosa che vi si presenti, in ogni cosa. Questo è il contatto con la Divina Madre, con la vera Mater Terra, la vera Regina del Cielo e della Terra, capite? E il risultato di un vivere in questo modo è Ishtar, amore. Ishtar nella lingua antica significa amore. Abbiate una buona serata, benedizione a tutti voi.